ciao, mi chiamo Carlo, puoi trovare le informazioni su di me su www.carlochiero.com in questo video vado a farti vedere una routine di studio sul basso che ho scritto in modo da avere del, del materiale sempre pronto da affrontare, allora praticamente ho scritto per ogni giorno dell'anno una sorta di calendario in cui mi autopropongo un ritmo e una diteggiatura un ritmo ad ottavi lettura ritmica che poi vado a mettere su un giro armonico suonando esercitandomi con delle batterie che metto sempre a disposizione eh, ogni giorno dell'anno quindi mi vengono proposti un ritmo diverso una diteggiatura diversa ad esempio oggi che sto registrando il video è il 2 aprile io ho questa diteggiatura 2 1 quindi vado a utilizzare dita 2 1 poi vedremo con che tipo di esercizi e poi ho un ritmo ta ta ta 1 unta che vado a mettere su un giro armonico mm. eccetera eccetera, poi vedremo come, come andiamo ad affrontarlo. Sono quattro esercizi, quindi vado su, questa è una pagina Notion che io solitamente condivido con, con i miei allievi in modo da impostare, cioè certo la uso io ma la, la, la faccio usare anche a, ai miei allievi che desiderano migliorare appunto sul basso possiamo impostare insieme un metodo di studio e questo può farne parte allora nell'esercizio 1 ho uno sviluppo verticale a due dita quindi vado a prendere la mia diteggiatura quale esempio ho fatto su diteggiatura 2-3 io oggi però faccio 2-1 in modo che poi ogni giorno cambia però Uh, quindi 2-1 vado a svilupparlo su tutte le corde andate e ritorno e poi salgo cromaticamente uh, 5 tasti o volendo anche di più ad esempio qua sotto ho le batterie che posso far partire cambio Etcetera, eccetera eccetera posso andare chiaramente più avanti eh, a volte uso anche le batterie in accelerazione quindi sempre da lì è possibile comunque programmare una batteria che parta eh, lenta e poi pian pianino salga su di velocità chiaramente ognuno lo fa al suo livello questo io l'ho già fatto te l'ho fatto sentire già secondo me è abbastanza veloce eh, si può però tranquillamente prendere molto lento Uh, a volte è più lento e anche più difficile anche perché devo migliorare proprio la diteggiatura quindi le dita devono andare bene a martelletto devo fare attenzione le dita che non suonano a non tirarle indietro quindi però a tenerle sempre lì posso prendere una velocità molto bassa 3 e 4 3 e 4 andare bene a curare chiaramente 76 ancora può essere ancora veloce comunque posso dimezzare finché voglio tanto qua eh, ho il bpm e, e lo scelgo io Ho inoltre ho anche delle diversi tipi di batterie quindi come riferimenti posso avere dei diversi riferimenti ad esempio questo qua non mi dà mi dà solo la cassa sull'uno poi mi tiene gli ottavi già più difficile oppure addirittura eh, quella da 1 in cui io devo sviluppare il mio batterista interiore eh, non avendo riferimenti su 2, 3, 4 andare a prendere bene il tempo me lo canto mentalmente come hai sentito ci ho messo un pochettino a prendere bene il giro poi una volta che l'ho più o meno indirizzato allora sono migliorato e questa cosa migliora di giorno in giorno magari all'inizio ti, ti ci può andare alcuni minuti per metterti a posto eh, invece poi dipende anche dal tempo comunque se magari è un tempo con cui sei più comodo invece puoi, puoi migliorare prima comunque sono tutti spunti studio quindi penso che possano essere utili la seconda cosa che devo fare secondo esercizio sempre solo sul ritmo ma sviluppo eh, verticale quindi anziché ehm, scusami orizzontale anziché scendere e usare tutte le corde vado a usarne una per volta ricordo che era 2 1 quella di oggi quindi qua vado a mettermi una, la mia solita batteria su tutte le corde eccetera eccetera anche qua diverse velocità batteria in accelerazione posso inventarmi mille esercizi eh, diversi qua ne suggerisco alcuni ma poi puoi fartene eh, degli altri il terzo vado a prendere il ritmo quindi propongo inventati un giro armonico ce ne anche scritte ad esempio qua c'era do sol la minore fa e vado a mettere il ritmo proposto per il giorno d'oggi quindi ta ta ta uno unta vado a prendere per comodità questa batteria che è la stessa di prima ma aperta in un'altra pagina quindi esercito la mia lettura ritmica, ogni giorno c'è un ritmo diverso e sono ritmi che comunque stanno bene in un accompagnamento eventuale insieme a una batteria e il fatto di metterli in un giro armonico mi fa sembrare di suonare un pezzo, ok? poi c'è l'ultimo esercizio, il quarto, in cui vado a prendere il, ehm, il ritmo e la diteggiatura insieme vado a fare lo sviluppo orizzontale e verticale utilizzando la lettura ritmica alternando sempre le dita quindi io ho il mio 2 1 da applicare il 2 sulla nota lunga poi 1 sul primo ottavo poi di nuovo due, poi ho la pausa, l'ultima nota è un 1. Ci sono sempre quattro note all'interno di ogni groove ritmico. Ripeto, per tutti i 12 mesi dell'anno, per ogni giorno, anche a Natale. Io suono anche a Natale. Eh, se riesco, sì. Eh, quindi, qua vado a prendere... 1, 1, ta. ta, ta uno, Cambio corda. Giù. Lo faccio così e poi anche lo sviluppo quello orizzontale 3 andate e ritorno, anche qua batteria in accelerazione, posso fare eh, veramente mille, mille esercizi diversi, ok? Allora, eh, questo vuole essere uno spunto per poter studiare qualcosa, chiaramente fanne uno tuo, scriviti tu alcuni ritmi che ti piacerebbe eh, sviluppare, alcune diteggiature, eh, in modo da crearti una routine, eh, giornaliera o settimanale dipende dai, dai tuoi impegni anche perché poi non c'è nessuna fretta di imparare e migliorare, ognuno lo fa con i suoi tempi eh, se ti interessa sviluppare questo discorso magari con un insegnante, magari con me contattami, cerca sul sito www.carlochirio.com ci sono tutti i miei contatti, possiamo impostare insieme allo studio, altrimenti ogni tanto ti do qualche pillolina che spero che eh, ti possa portare a, a a, a studiare a, a migliorare su questo fantastico strumento che è il basso elettrico grazie ancora e ci vediamo al prossimo video, ciao a presto Carlo